Ciao, è da un po' che volevo fare questo video perché è uscito Clip Studio in versione per Galaxy. Questo è un Galaxy Note 20 Ultra che ha la penna Wacom in dotazione, quindi è uno smartphone con penna. È uscita questa versione di Clip Studio Paint che è pensata apposta per i dispositivi Galaxy. Questo disegno l'ho fatto prima e potete anche vedere un time-lapse di quello che ho fatto l'applicazione ha un'interfaccia fatta appositamente per il telefono quindi è un'interfaccia diversa da quella che si vede di solito possiamo vedere che hanno cercato di mettere qui a sinistra la maggior parte dei tool utilizzare anche la parte bassa dello schermo in più c'è questo menu che permette di aprire un tastierino che è anche personalizzabile quindi questo pulsante questo pulsante Può essere spostato in qualsiasi posizione. Eh, mentre invece questo riguarda la penna del Galaxy Note, non riguarda Clip Studio Paint. Faccio un nuovo documento. Il menu è quassù e queste sono le voci di menu esattamente come le si trova nel programma per desktop. Quindi file, edit, story. Nel menu file faccio new e vabbè, faccio un salvataggio di questo documento. E ora qui vi viene proposto che tipo di documento creare. Come vedete è del tutto analoga alla versione per iPad o comunque anche a quella desktop. Si può fare un'illustrazione, si può fare un fumetto, un fumetto di tante pagine, qualcosa di completamente personalizzato, un'animazione. La voce più semplice è un'illustrazione. E qui ci sono dei preset già pronti, per cui vedete c'è la dimensione dello schermo. In questo momento io ho impostato il mio Galaxy Note alla risoluzione quella un po' più bassa. Ho la risoluzione dello schermo in full HD. Si può anche alzare ancora di più la risoluzione, però ho notato che le prestazioni di Clip Studio Paint sono discutibili con risoluzioni troppo elevate. Si vede che è un porting da qualche altra piattaforma perché va più lento che sul PC la maggior parte dei pennelli e questo è un dispositivo che ha 12 giga di ram un processore 8 core dai 2 ai 2,7 GHz, quindi non ha nessun motivo per comportarsi in maniera troppo lenta ci sono altri applicativi per disegnare sullo smartphone con la penna che sono molto più rapidi a reagire comunque adesso ho fatto un documento a 4 a 600 dpi qua volendo potete scegliere delle voci più basse però ho scelto apposta un documento molto grande quindi 5000 x 7000 pixel circa a colori eh, appositamente per avere a disposizione qualcosa anche di ingombrante diciamo. Quaggiù abbiamo eh, i pannelli, quindi il, un pannello quick access che possiamo personalizzare con dei comandi mh, che preferiamo, il pannello dei layer, quello con le caratteristiche del layer, quello con le caratteristiche del tool, i colori, i set di colori e quindi questi sono tutti i pannelli come siamo abituati a vederli nella versione desktop per cui per esempio posso vedere che ho già un livello creato questo qui è una barra personalizzabile in cui ad esempio ho inserito questo tasto qui che è il flip orizzontale quindi per dire che potete personalizzarvelo e impostare quello che volete c'è cioè per esempio l'annulla, salva, cancella tutto, trasforma Qui i tre colori principali: il colore di primo piano, il colore di sfondo e la trasparenza. E hanno messo l'opacità e la dimensione del pennello a portata di mano e qui invece ci sono dei tool diciamo, per disegnare quindi in questo momento per esempio ho selezionato questo pennello che è un pennello che ho importato ho verificato ed è piuttosto facile importare pennelli che vi siete salvati per esempio questi sono pennelli che ho importato per prova c'è a disposizione anche l'intero cloud di Clip Studio in questa finestra voi potete accedere al vostro cloud e avete a disposizione i lavori quindi vedete works in this app oppure sul cloud, vi mostro i lavori che avete messo sul cloud se utilizzate quello di Clip Studio. è uguale anche i materiali, i materiali che ci sono in questo di dispositivo oppure i materiali che avete salvato nel cloud e in questo caso per esempio io ho salvato un po' di pennelli e tante altre cose quindi un modo facile per recuperare le vostre cose è salvarle come materiali vi salvate il pennello come materiale e riuscite a riprenderlo da qui e ovviamente potete salvare le impostazioni e tutto quanto. Comunque questi sono i tool per disegnare, quindi se voglio, per esempio, disegnare a matita, devo prima premere lassù e poi venire qui a scegliere una matita tra quelle a disposizione, per esempio questa qui e posso quindi cominciare a disegnare e come vedete è compatibile con la pressione senza alcun problema e mh, Tenete conto che quello che ho qui sotto, questo, è un foglio in A4 a 600 dpi. Quindi insomma, come dicevo, le prestazioni non, non sono proprio esattamente al top. Mi, mi aspettavo meglio da un dispositivo come questo perché vengo da Infinite Painter, che risponde veramente veramente bene ed è molto molto facile da usare per disegnare con lo smartphone. Lo spazio a disposizione è quello che è, perché è lo schermo di uno smartphone, lo vedete, quindi vi, vi troverete molto probabilmente a dover zoomare di continuo, e vedete che lo zoom non è esattamente che risponda nel modo più immediato possibile, comunque niente che non si possa utilizzare. No, non voglio fare un disegno troppo complesso ma è per farvi vedere come funziona per esempio una matita e poi a seconda dello strumento ovviamente la penna eh, capisce anche l'inclinazione per cui magari questa non è la migliore ma ci sono vari tool dove l'inclinazione può avere un senso per esempio credo che la matita principale colored pencil vediamo una delle, sì, esatto, questa di Clip Studio se la uso con la penna molto verticale vedete è sottile se eh, abbasso riesco a fare delle campiture posso andare a cambiare il colore o da qui però devo farci un doppio clic e si apre la ruota dei colori e tutto quanto oppure molto semplicemente posso anche andare a pescare un colore eh, da questi set che, che sono già pronti o da un mio set oppure dalla solita ruota pennelli e come vedete c'è anche la sensibilità all'inclinazione che si può notare in particolare con altri strumenti vediamo come funziona questo io adesso no, non uso spesso gli strumenti basilari di Clip Studio la sensazione è molto carina in questo momento ho disabilitato il, la visualizzazione del cursore e quindi di, disegno è quello che disegno è quello che vedo, vado per esempio a prendere uno di questi pennelli e qui invece mi accorgo che la, le prestazioni non sono esattamente velocissime, questo è un pennello complesso, magari riprendo un attimo il nero. Comunque tenete conto anche che il documento appunto che ho aperto è un documento a 600 dpi in A4 che magari non ha molto senso su un dispositivo del genere che eh, lo potete vedere a confronto con la mia mano è ovviamente piuttosto piccolino, però il, questo è un, un pennello qualsiasi di quelli del del pacchetto di Daub che avevo disponibile per la versione che avevo installato nella versione per pc per cui ho potuto tranquillamente prenderlo e portarlo fuori adesso premo un po' di più e come vedete posso arrivare sì, la, la pressione regola in maniera differente esattamente come mi aspetto è molto sensibile potete regolare l'opacità da qui e quindi eh, se per esempio appunto lo trovate, eh, volete essere un po' più leggeri potete regolare l'opacità e quindi ottenere un effetto più leggero, Il, la penna è davvero sensibile, è davvero fatta bene si vede che è, che, è, che è un prodotto di qualità e si vede anche che hanno lavorato dal punto di vista della del, del tempo di risposta, io ho anche un Note 8 però si vede bene la differenza tra il Note 8 e questo Note 20 è facile cambiare appunto le caratteristiche del pennello da qui però una cosa è che non si ha nessun ausilio visuale per cui ci sono questi millimetri scritti però vedete non appare niente sullo schermo per farmi capire quant'è un millimetro Infinite Painter ha una visualizzazione della dimensione del pennello che rende un po' più facile capire la dimensione di quello che si fa. Comunque questa è una 4 a 600 dpi per cui potete vedere che questo pennello per esempio aveva una marea di dettaglio che a questa risoluzione non si nota. Se aumento di molto le dimensioni del pennello il comportamento come vedete diventa molto lento addirittura sollevo la penna e sta ancora disegnando. Questa è una caratteristica di Clip Studio Paint. Eh? Eh, anche nella versione per PC i pennelli più grossi eh, fanno un po' fatica, soprattutto questi qui, molto complessi, con molte caratteristiche. Se adesso faccio eh, un documento, quindi file, new, non lo salvo. Se mi sposto invece che su questo, su per esempio screen size 1080x2003, eh, a questa risoluzione no, non c'è nessun problema, reagisce immediatamente ed è veramente un piacere utilizzare anche le cose più complesse, per esempio Clip Studio ha i suoi realistic watercolor, qui gli acquerelli già presenti all'interno che eh, hanno tutta una serie di caratteristiche anche piuttosto complesse ma come vedete vengono gestite immediatamente anche se lo alzassi a dimensioni molto grandi vedete si mischia correttamente con quello che c'è sotto reagisce immediatamente quindi eh, è meglio utilizzarlo per qualche disegno che è alle dimensioni dello schermo io posso sempre tra l'altro premere questo pulsante qua su e passare a una visualizzazione a schermo completo senza interfaccia quando ho in mano lo strumento che voglio è molto più facile insomma prendo adesso per esempio questo blender che serve a sfumare i colori tra loro e adesso lo alzo di dimensione, e vedete funziona perfettamente sfuma e se vado a zoomare vedo che il dettaglio c'è insomma comunque è un documento da da 2K circa, eh, quindi sì, la, la stessa dimensione dello schermo e non ha nessun problema a lavorare a questa dimensione. Questo tastino è piuttosto comodo perché permette di passare facilmente a un altro strumento, quindi nel caso del pennello passa immediatamente alla gomma, niente che non si possa fare anche col tastino della penna. Io ho, ho impostato il tastino della penna a eye dropper, è impostabile, per cui per esempio eh, nel momento in cui si ha in mano un pennello, e adesso prendo un colore diverso, ecco. se dipingo e clicco il tasto della penna e tocco, pesco il colore che ho toccato e quindi di conseguenza, adesso magari di nuovo eh, sarà meglio che scelga un pennello che faccia qualche sfumatura, ecco. Quindi posso pescare il colore e continuare con l'altro colore molto facilmente semplicemente cliccando il tastino. E poi qua ci sono tutti gli strumenti che conoscete, questi sono tutti personalizzabili. Se invece ci cliccate due volte si apre la finestra nella quale sceglierne qualsiasi tra tutti gli altri. Quindi vedete qui ci sono tutti i tool mentre invece normalmente riesco a vederne solo alcuni. Ci sono tutte le opzioni, quindi qua nelle preferenze si può impostare anche scorciatoie e sotto layout settings si può andare anche, come vedete, a spostare parti dell'interfaccia nel posto in cui si preferisce. E quindi per esempio qui potrei mettere la command bar che sarebbe quella lì sotto, potrei anche metterla a destra invece appunto e adesso la, eh, questa qui la tolgo, command bar, edit bar diventa quest'altra e quindi la command bar è finita là quindi adesso rimetto tutto come era, qui la command bar, qui la edit bar e questo è diventato vuoto quindi vedete qua è un po' personalizzabile in questo modo e per di più qua giù se tengo premuto command bar settings come vedete questi tasti sono personalizzabili. Non voglio questo close, posso selezionare, premere il cestino e sostituire con qualcos'altro. Questi sono solo i comandi del menu. Io per esempio qui avevo inserito il flip, potrebbero esserci, ecco le impostazioni, Se nel momento in cui uno ci va di continuo si può prendere preferences, lo metto magari lo posso anche spostare in un'altra posizione qui all'inizio, faccio close ed ecco qui che adesso è cambiato e quando clicco qui mi porta subito su preferences. Questo use tools with fingers l'ho deselezionato perché in pratica eh, significa che se voi toccate col dito disegna anche col dito. Siccome a volte io avvicino la mano prima della penna succede che mi si faccia della sporcizia. È bene che abbiano messo la possibilità di disabilitare questa cosa. Anzi col single swipe potete anche dire di usare degli strumenti diversi tra eh, le dita e la penna, quindi per esempio si potrebbe fare in modo che con la penna si faccia una cosa e con il, con il dito si faccia qualcos'altro, c'è two finger swipe, two finger tap, quindi qua potete scegliere quello che volete, ci sono varie possibilità di personalizzazione dell'interfaccia c'è anche la possibilità di aprire qualche foto ovviamente già pronta adesso faccio di nuovo un nuovo documento non salvo, cambio le dimensioni vedete che qua ci sono delle voci anche già pronte potrei scegliere lo schermo più o meno è un A6 quindi potrei anche scegliere A6, A600 dpi, a colori e adesso questo è un A6, A600 dpi e va più d'accordo con la dimensione dello schermo e le prestazioni sono comunque ottime, adesso il pennello era enorme. Prendo il bianco, dipingo col bianco, reagisce piuttosto alla svelta se le dimensioni del documento non sono enormi, ma mh, essendo anche lo schermo non enorme non mi pare una grossa limitazione. È interessante che si possa finalmente, che si possa avere Clip Studio disponibile sui dispositivi Android, che era una cosa che mancava. Dal punto di vista della licenza, se voi avete un Galaxy come questo, avete sei mesi di uso gratuito e dopo c'è un'ora al giorno, tutti i giorni, gratuita di uso. E, altrimenti comunque è possibile utilizzare le licenze, ma non quelle per PC dovete avere la licenza quella per uh, dispositivi mobili quindi praticamente quella per, uh, per l'iPad io ho provato questa stessa versione anche su un tablet e devo dire che ovviamente è un po' più comodo, c'è più spazio insomma sul tablet, però eh, anche questa interfaccia fatta apposta per il telefono non è male. C'è tutto, quindi vedete ci sono tutti i livelli, c'è tutto quello che vi aspettate, anche i livelli vettoriali e il, con la cosa bella che ha Clip Studio del fatto che qualsiasi pennello voi facciate Può essere utilizzato anche in vettoriale per cui si sì. sono a disposizione proprio tutte tutte le possibilità date normalmente dal programma le preferenze dello strumento come vi ho fatto vedere o ci cliccate due volte qui e le cambiate oppure qua dal pannello sono a disposizione a portata di mano e questi pannelli possono anche essere spostati quindi che ne so quello del colore questo è il suo menu se premete qui si apre il menu col quale cambiare però potete anche come vedete cambiare le dimensioni e eh, bloccare il pannello altrimenti se lo sbloccate appena ricominciate a disegnare scompare quindi avete a disposizione molte possibilità per esempio se sapete di avere una palette che utilizzate sempre potete metterla semplicemente lì, bloccarla e continuare a disegnare solo nella parte superiore. Pescando ogni volta i colori della palette. Questa è solo una piccola introduzione alla versione per Android, eh, per ora appunto disponibile sui dispositivi Galaxy. Questo è su uno smartphone, magari appena ne ho la possibilità vi faccio vedere anche la versione sul tablet. È carino che si possa aprire tranquillamente tutti i propri documenti anche dal cloud e quindi eventualmente cominciare qualcosa qui, finirlo sul computer, però devo dire che non è il miglior programma per disegnare con lo smartphone che abbia visto. È bello che sia il Clip Studio che conosco ma mi trovo meglio con altri. Vi ringrazio, spero che sia stato comunque interessante vedere questa versione nuova di Clip Studio. Se può essere interessante proseguire l'argomento scrivetemelo nei commenti e possiamo tranquillamente andare a vedere per esempio come installare i propri pennelli e cose del genere. Grazie e alla prossima!